Io sono un narciso di Saron, un giglio delle valli, come un giglio fra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle, come un melo fra gli alberi del bosco, il mio diletto fra i giovani. Alla sua ombra a cui anelavo mi siedo, e dolce, è il suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. Sostenetemi con focacce d'uva passa Rinfrancatemi con pomi Perché io sono malata d'amore La sua sinistra è sotto il mio capo E la sua destra mi abbraccia Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme Per le gazzelle o per le cerve dei campi Non destate, non scuotete dal sonno l'amata Finché essa non lo voglia Una voce, il mio diletto Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro. Guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. Ora parla il mio diletto e mi dice «Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!» Perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata». I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso. Fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro. Prendeteci le volpi, le volpi piccoline che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Il mio diletto è per me e io per lui. Egli pascola il gregge fra i figli. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, Ritorna, mio diretto, somigliante alla gazzella o al cerbiatto, sopra i monti degli aromi.